Ciao Perché non parli? Per giocare con me bisogna parlare Dai almeno usa le cuffie se ti servono a mano Comunque io in questa live avevo detto che facevo tutte missioni Quindi Dobbiamo andare Vado E eh vabbè, ora è andato male. Ok, omni ship. vai right, ti picconato ok Oh, uh, bello Porco bello Ok, c'è ancora il ping? No, fa so dei ping... Sì, c'è ancora. Mm... Sì? Prendi colpi-pompa Aspetta Ah Aspetta Onde Ehi, hey, non me lo devi schillare. Yeah. Ok? Eh allora, no, sopra. Ok Grande Grande 啊 e prendo un po' di roba prendo il tattico, ammazzo la tizia e prendo il termico la tizia del termico, l'ammazzo ammazzo lei mi do il suo termico e io vado tutto fiero riesco ad uccidere uno prendo la corona dopo che avevo la corona mi arriva un tizio, no grazie ma arriva un tizio in culo che mi cula la corona. Ecco perché sono partito precedente, sono morto. ok Ooh. Oh. Che che era un figlio di puttana Quando me ne sono accorto l'ho schillato Beh, non nascondiglio there uh, no Che culo. Adesso ti cura, adesso ti cura. Oh. Ma dove cazzo è? No. No, no, no...